Ragazzi, questa qui è una delle migliori macchine al mondo. Me la comprerei? Buona visione. Bentornato, sono Matteo. Prima di iniziare la visione di questo video ricordo due cose. Indossa le cuffie, ne vale davvero la pena. E poi iscriviti al mio canale, è un click, è gratuito e a me aiuti a supportarti. Viaggiare è bello, però con la pioggia e il traffico è un po' una rottura di parte. E anche qui lavori, lavori da tutte le parti. E eh, non se ne può mica più, eh. È una prove. No, proprio. Quel cielo terzo. Sono arrivato carico i bagagli e mi ritrovo di fronte a una serie di trofei di Alan, una vita passata dietro al volante nel motorsport. Ci facciamo una bella pizza, un paio di birre, qualche video su YouTube, facciamo un giro col simulatore e ci buttiamo in branda perché all'indomani ci aspetta una giornata davvero intensa. Ma prima di cominciare la colazione è d'obbligo, è un bel cornettazzo, non ce lo leva nessuno. Siamo arrivati da TFL E questo è il terminale di scarico nuovo per il GT3 RS Vi lascio qui sotto in descrizione il profilo Instagram di dove è stato acquistato pronto, anche l'occhio vuole la sua parte e questo è davvero bello, l'accendiamo e sentiamo come suona. Sei pronto? Andiamo! Via! Eh, eh, Direi che è meglio di prima, molto meglio Ma cos'è? Ma c'è un intruso! Guarda! <ride> la figata la cosa più figa di questa macchina è il fatto che tu vai in giro per la strada normalmente, usi, ascolti la musica anche con un impianto bello, tutto, tutto rispetto, poi vai in pista, ti diverti come un matto che vai a fuoco, che metti dietro quasi tutte le macchine anche da corsa, perché questa qui sta davanti ai TCR, al VTCR gli sta davanti, sì. e poi torni a casa. La Con linea. la stessa macchina, le stesse gomme, gli stessi freni E la macchina non ha fatto una piega Non l'ha fatta, è perfetta Quella è la differenza del GT3 RS rispetto alle altre Quello è quello che ti fa godere Ti fa godere Alla fine, ok uno dirà sì, ok, ho capito, okay, è un GDTRARES, costa una cifra di soldi, ma se ci pensi a quello che risparmi invece che comprare una macchina corsa, il carrello, le gomme slick, il meccanico, l'elettronico, perché se vai una rovina anche, eh, ci vuole un minimo di elettronica eh, oppure, oppure prendi un Clio, un Clio Cup, però in ogni caso ti serve la slick, ti serve il meccanico, se te lo fai da solo va bene, risparmi, però diventa un lavoro. Anche l'effort che metti per trasportarla, per farla salire, per farla scendere guarda, Caricarla su un carrello, ma guarda che uno dice sì, lo farei per mille anni Sono d'accordo sì. Però in ogni caso tu quando vai a girare in pista O giri in pista e guidi oppure fai il meccanico e, e, ti, e fai fatica Se devi fare tutto è più la fatica del gusto non è, non è facile non è dici sì lo farei per mille per qualsiasi cosa no, lo farei perché è la mia passione tutto quanto sì però ti posso assicurare che non riesci a fare tutto cioè non riesci ad andare forte in macchina a guidare, a divertirti a fare il meccanico e cambiare le gomme no, no, non no, è no, possibile no, non è possibile. Eh, ti capisco perché io a volte vorrei solo guidare e invece devo fare i video no? Quell Anche quello, io quando correvo, che facevo, facevo i video, mi facevo i video, avevo la Sony Handicam, no? sì, sì, sì. ma così. se io sto facendo il campionato europeo con un livello di un certo tipo, mi dimenticavo di mettere la telecamera perché o ti concentri per fare la qualifica e non farti passare sopra le orecchie, oppure fai oppure i fai video, non puoi fare tutto, non riesci, perché dopo non ti viene nemmeno ne uno. Senti come inserisci Senti la tenuta in accelerazione Wow è stata Adesso andissima sì, Se senti tu? Sì vabbè Alan eh, eh, è una gomma stradale però sei capace eh, oh. Però te l'ho fatta anche sentire così Sì ho sì, capito sì, però si si si questa è bellissima la sensazione in curva Wow L'avantreno di sta macchina è spaventoso, quando la butti dentro con pochi gradi ha veramente una rotaia, sembra sulle rotaia strepitosa. Ma come suona questo scarico? Sentiamolo! che è anche più elastica di prima che allora sembrava eh, in teoria avendo, essendo più libera anche loro mi hanno detto guarda che probabilmente hai perso di coppia ai bassi regimi però è agli altri che lavora e agli altri essendo più aperta sicuramente sfoga molto meglio andrà più forte però tutto sommato tutta questa perdita non l'ho sentita, quindi magari qualcosina ha perso però non mi Quasi aumentato. o è il suono che mi influenza ed è molto probabile ed è molto giusto anche molto probabile <ride> però non mi sembra che abbia perso tutta questa coppia una volta su, quando avevo l'R8-10 avevo montato uno scarico completamente aperto perché volevo lingue di fuoco e... però quando l'ho montato lì ho sentito proprio che quando schiacciavo non avevo più nessun tipo di contropressione la macchina non andava ma non andava proprio questa, questa sta andando penso, questa va iscriviti adesso a questo canale perché domani pomeriggio uscirà il video il seguito di questo video nel quale io e Alan entrambi entriamo nel circuito di Adria con il GT3 RS che non è più l'Adria di una volta cioè accelera, frena, prova accelerazione, prova frenata è stato rifatto nella parte conclusiva del circuito nelle ultime curve ed è davvero bello tecnico molto impegnativo e ci sono un paio di chicche nei video che vi faranno godere perché abbiamo scannato portato al limite il gt3 rs quindi ti dico anche di venire a trovarmi su instagram ufficiale del pilota ciao a domani ciao.